greco è una misura della piegatura dello spazio-tempo, è così semplice, quindi per greco cambia localmente e cambiano anche il tempo, è una banalità, non ci aveva mai pensato nessuno, però, poverino, va detta questa cosa qua. C'è scritta anche qualche matematico, l'ha detto, allora, là sopra c'è un'equazione un che ve lo dico, f di x, cioè la frequenza, che è una frequenza del mondo dell'universo vidionico elevato alla pi greco è uguale a un angolo moltiplicato pi greco al quadrato. Questa formula era una formula che era venuta fuori dalle videon, è una cosa incredibile. L'Evidion è fatto con quegli assi lì, che è il pattern a questo punto: una frequenza che viene fuori dal mondo eh, del, del, delle Videon è in realtà un angolo, è sempre un angolo. Quindi, con questa eh, equazione questo angolo alfa praticamente è, è quello che viene fuori eh, come numero importante perché ci sono poi alla fine solamente gli angoli e allora per esempio l'angolo al vertice delle tre piramidi deve essere identico a tutte e tre le piramidi l'angolo a cui mi riferisco io non è l'angolo della letteratura che fa vedere le facce come sono piegate così ma gli spigoli come sono piegati tra di loro è un altro angolo bene allora se te lo vedi, e se tu ti fai un paio di conti, si scopre una cosa fondamentale. Deve essere quindi ritenuto, secondo i valori della è sempre lo stesso. Di altezza, praticamente è un triangolo di altezza pari a 2 ed base pari a pi greco diviso radice di 2. Vale 47,49 e 49 per 2, cioè 94.98, e per questo angolo qui, se io vado a calcolare la frequenza, è esattamente uguale a 2 alla pi greco l'angolo delle piramidi 2 elevata alla pi greco preciso e perché 2 è 2 perché noi usiamo tutti i logaritmi in base 2 perché l'universo è duale quindi c'è solo il 2 nell'universo non c'è altro questo è semplicemente un esempio se vogliamo eh? non voglio andare a romperci le palle eccolo qua questo sarebbe il triangoletto calcolato 47 49 ricordati questo numero eh? perché fra 5 minuti riesce fuori in un posto inatteso Allora, qui sopra vedete, questa era l'equazione che noi avevamo fatto all'inizio, dove 1349, che cos'è 1349? 1349 è la frequenza del primo La della scala 432. Questo è fondamentale perché noi stiamo dicendo che l'universo è uno strumento musicale che suona, che vibra a una certa frequenza. Ecco perché a noi ci piace la musica 432 e non ci piace la musica 440, perché questa non ci fa non ci fa vibrare come la musica 432, noi siamo i creatori dell'universo, noi abbiamo creato sulla base 2, l'universo e quindi quando sentiamo la nostra creazione, che è in fase con noi, siamo contenti, sostanzialmente così, quindi eh, 1349, moltiplicato 137037, la costante di struttura fine dell'universo, quella è la costante di struttura fine dell'universo, diviso 2, diviso pi greco, diviso sezione aurea, questa era l'equazione che metteva insieme il mondo, eh, porca puttana, vedete che cosa succede? Succede una cosa interessante, che quando io prendo questo numero 1342, lo moltiplico per quello che sta sotto di là, quindi 2 pi greco in sezione aurea e lo moltiplico questa volta per 72 8 9 9 5 5 8 7 9 10 preciso, capite che c'è qualche cosa dentro questi numeri che non sono tirati a caso sono numeri che hanno molte cifre dopo la virgola, ma che evidentemente sono incastrati in modo plateale tra di loro. Eh, che dire qui? Eh, vedete? Che dire? Perché, <ride> vedete, 13 e 49 moltiplicato 72,9, che è questo numero qui, da esattamente questo numero magico, 983.821827, un numero incasinatissimo, ma questo numero incasinatissimo non lo è tanto, perché se io ne faccio la radice quadrata, vedi, elevato a mezzo, da 31 e 36, 31 e 36, l'inverso, vedi, vale 0,03188, eccetera, eccetera, che è uguale a 180 ⁇ al quadrato radice cubica, diviso 1000. Cioè, vedi che tutti questi numeri contengono dentro di sé l'informazione di 180? L'unica cosa che conta nell'universo sono gli angoli. L'unica. Ecco, queste sono le note dell'universo. Vedete come sono poste in mezzo agli assi? Sono 13 semitoni, tredici semitoni. Il tredicesimo semitono è al centro, cioè è la coscienza, cioè in nessun suono. L'unità di misura frattali, ecco qua. Allora, chi ha costruito le piramidi usa unità di misura che sono il pattern. Cioè le piramidi sono costruite con il pattern di Hartmann e Carri, alla decimilionesima cifra dopo la virgola. E tale pattern rappresenta e descrive un frattale multidimensionale le cui misure sono in accordo con l'universo evidionico che noi in precedenza abbiamo descritto tutte le misure sono alla fonte angoli ma tutti i numeri delle videon sono adimensionali e dunque bisogna che anche i nostri angoli diventino adimensionali e come si fa si trasformano gli angoli in radianti che cos'è un radiante un radiante è una misura adimensionale, quindi è il rapporto tra un pezzettino di curvetta del cerchio e il raggio sono due linee non c'è problema non c'è problema diventa un numero puro. Purtroppo, gli angoli che sono quelli del pattern non sono angoli, sono steradianti, non sono radianti, sono steradianti, cioè radianti in tre dimensioni, che sono, cioè non una lunghezza divisa una lunghezza, ma un'area diviso una lunghezza al quadrato, cioè sempre un numero puro. E che perché sono fatti così? Guardate che cos'è l'angolo solido, l'angolo solido è se c'è una sfera, c'hai questa superficie qui e c'hai la distanza al quadrato qui. Il rapporto tra questa superficie e questa distanza al quadrato è uno steradiante. Str, non vuol dire vuol dire steradiante. Vuol dire steradiante. Allora, quando te ti rendi conto che questi angoli sono steradianti, te hai compreso che noi stiamo vivendo qui nel nostro universo sullo spazio-tempo, siamo l'ombra piatta di qualcosa che ha una dimensione in più, che è quindi più complicato, che noi non riusciamo a vedere. Noi viviamo solo come fossimo l'ombra di un eh, universo che ha una, eh, una dimensione più grande. Questi sono gli angoli solidi. Ovviamente, no, sì, ve la faccio uh, corta. Voglio saltare queste cose qui. Eh, però, ecco, eh, guardate come era fatto l'universo evideonico. L'universo evideonico... Qui ci sono le frequenze dei colori, qui ci sono le frequenze dei suoni. Eh, queste eh, frequenze hanno caratteristiche, guardate le frequenze dei suoni. Questi numeri sono interessanti perché poi il pattern è quello lì, è questo qui è uguale. Eh, se te dividi questo numero per questo, ottieni lo stesso risultato che per dividere questo per questo. Ottieni lo stesso risultato che dividendo questo per questo. Eppure sono numeri abbastanza diversi. Se te prendi 1349, 558, che è il numero che è il famoso la primo, e lo a pi greco, ottieni 3553.11. 3556.74. C'è una piccola differenza, lo sapete perché? Guardate, questo è 3556.74, questo è 3557, questo è eh, 355867, cioè cambia la virgola, ma il numero è sempre lo stesso. Perché? Quindi questo numero qui elevato a pi greco mi deve dare questo numero qui e me lo deve dare preciso. Perché me lo dà lievemente diverso? Me lo dà lievemente diverso perché io, nel fare questo conto ho pensato che il nostro orecchio sentisse dai 20 Hz ai 20 terahertz e non dai 18. Dai 18, il numero 18 è un numero fondamentale. Eh, io non so se qui ci Uh, sì, ecco, guardate, in questa letteratura scientifica qui c'è un lavoro della Nasa che mostra come il nostro occhio va in risonanza alla frequenza di 18 Hz. 18, 180, ve lo ricordate? 180 gradi, 18 Hz. 18 è un numero sempre divisibile per 9 che entra uh, come unità di misura del mondo videonico. 18 è la base fondamentale del pattern. Eh, la NASA in questo lavoro dice chiaramente che quando te prendi la cavità oculare e la bombardi con 18 Hz, questa cavità va in risonanza e tu cominci a vedere dei fantasmi. Quello che accade per l'occhio accade anche la NASA. Quello che accade per l'occhio accade anche per l'orecchio. Non è vero che il termine è 20, è un termine 20 Hz, è un termine fittizio, in realtà è 18 Hz e allora se metti 18 Hz ecco che il numero di prima ti viene esattamente quello che deve venire 35 53 punto quindi capite che c'è un mondo di numeri che può sembrare anche complicato che sono incastrati tra di loro e che ti fanno dire che il pattern è stato costruito in questo modo. Morale della favola senza incasinarci tanto i lati della piramide, i lati della piramide sono stati costruiti con di Cheope, di Kefren, del Micerino, ma tutte le dimensioni, tutte, sono il pattern di Hartmann e Carri. per esempio, AB, che è la lunghezza del lato, sostanzialmente, della piramide, lo moltiplichi per la lunghezza di Hartmann, lo dividi per 180 gradi, ti va questo numerino qui, per Micerino, questo numerino qui è l'unità di misura che noi avevamo scelto e capito costruito in termini di pi greco, esattamente, nel caso di, eh, di eh, Kefren è 3, nel caso di eh, Cheope è pi greco, esattamente vengono fuori quei numerini lì, questo che cosa vuol dire? Che 72 e eh, 69.115 pi greco, radice di 2, sezione aurea, Lunghezza di Hartman e lunghezza di Kerry sono sostanzialmente tutti legati allo stesso pattern. Chi ha costruito le piramidi, lo sapeva o non lo sapeva, ha usato le misure di Hartman e Carry. Ma Hartman e Carry hanno usato le misure di Hartman e Carry o hanno usato le misure di come erano fatti i loro neuroni nel cervello? Ecco come funzionano le cose. Vedete, i numerini risaltano fuori, sono quei numerini lì, 2 elevato a, a un mezzo, 3 pi greco, con precisione totale. Quindi, tecnicamente, per farla breve, veramente, vedete quello è il piano spazio-temporale dell'universo. Piano spazio-temporale dell'universo c'è cioè quel lato lì L, SA è la sezione sostanzialmente aurea, cioè 1.62, H per un attimo fatemelo prendere come eh, 4.31.8.5.8.8 e si scoprono delle cose strane. Si scoprono che lato L per H al quadrato pi greco pi greco moltiplicato 8 perché ci sono 8 di quei settori dà un logaritmo che è esattamente uguale al numero di Avogadro Ah, e perché il numero di Avogadro? Perché il numero di Avogadro? Che, che cos'è il numero di Avogadro? Allora, a noi ci, ci hanno insegnato a scuola il numero di Avogadro è una cosa quella non è quella il numero d'avogadro è il numero di cose, cioè di oggetti, contenute in uno spazio-tempo a condizioni normali. Per esempio, sono anche le molecole di un gas contenute in una scatola, le molecole di un gas contenute in una scatola ha ehm, eh, un'atmosfera, eh, ha la temperatura di 25 eh, gradi e così via, ma potrebbe essere anche in condizioni normali il numero di elettroni che esce da un cavo elettrico. Quello è il numero d'avogadro. Perché viene fuori questo? Perché il numero d'avogadro è un numero che rappresenta il numero di ipotetici oggetti che sono contenuti in unità dello spazio-tempo, cioè è una scatoletta fatta con tanti atomi, con tante cose, fa un frattale e tutte, le e, e tutte le scatolette sono uguali e tutte le scatolette messe insieme formano un universo. Non a caso il numero d'avogadro è un numero pari non può essere dispari perché sennò il secondo principio della termodinamica va a puttane ma questo non vi dirò perché perché sennò ci mettiamo una vita però è strano che che ne so la forma delle piramidi sia collegabile al pattern va bene ma anche al numero d'avogadro perché e saltiamo questa cosa qui perché sennò ci arriviamo domani mattina sì e questo è la piramide di cheope il, il faraone qui dentro non ci è mai entrato come piramide, cioè non è una tomba la piramide di Cheope, dai, non questa è una vasca, non è un sarcofago, è una vasca, serve a un'altra cosa, ma questo ve lo dico a Roma, per quelli che resisteranno. Il pattern di Hartmann e Carri si sovrappone esattamente a questa cosa qui. Ma perché? Come si sovrappone esattamente la, la, la, le dimensioni di quella cosa strana che la gente chiama Z, che non c'entra niente con lo Z, e che sta sopra la camera del, del, del, del, del Faraone, diciamo così? Uguale, con tutti i pezzettini uguali. Cioè, ci deve essere un motivo. Allora, guardate, siccome la piramide è alta 145,8, questa piramide qua. Eh, facciamo un po' di conti, vedete 145,8 per la frequenza della parte animica da un numero 5,67, la frequenza della parte animica l'abbiamo già calcolata in lo tempore eh, che se voi lo dividete con 14, perché 14? Perché 14 è la lunghezza del pattern il pattern è fatto di 7 pezzi lunghi 2, 7 per 2 fa 14 scoprite che è 2,46 e cioè la lunghezza del pattern di, di Hartmann 14 diviso 1,62 è esattamente uguale a 4,32 per 2. 69.115 è esattamente 16 volte 4,32, eccetera, eccetera, eccetera. 69.115, ve lo ricordo, è un, un numero che è uguale anche a 22 per pi greco, è uguale a E elevato alla sezione aurea elevato al cubo. È un numero che, eleva, che è la moltiplicazione della frequenza di anima di mente e di spirito, è un numero che è, è infi, sostanzialmente infinito, allora qui ci sarà da lavorarci, ma chi ha costruito questo coso qui, l'avrà fatto per i cavoli suoi, ma l'ha costruito con, con, con le misure di Hartman e Kerry, sostanzialmente, no? Quindi, le se voi siete in grado di calcolare anche i millimetri, Ora, perché avete la teoria, se volete, e quindi sapete esattamente che invece di essere eh, la misura 1.97.7 è 1.97.69, per farvi tornare bene i conti. In quel contesto, il volume del pietrone è pieno, è esattamente uguale alla, mh, al doppio del volume del vuoto, esattamente uguale. Non ve lo dirò qui, ma queste misure sono tutte proporzionali con 4,32 e con frazione di pi greco, tutte, 4,32. Questo vuol dire che questa è una cosetta che può essere utilizzata come camera di risonanza di qualcosa? Ah, a Roma questo si vede. Eh, gli amma buona, qua. Suoli, allora, questo vedete. questo facendo le differenze qui, le, le, le, il rapporto, 3, 3,5,56 diviso questo numero qui, questo di sopra diviso questo, viene fuori sempre lo stesso numero, 31,62, 31,62, 31,62, 31,62, che le fai in l'inverso, viene 0,0, 31,62. Cioè, ti sembra proprio di lavorare su un frattale, da come vedi anche la parte matematica della cosa, te vedi sempre gli stessi numeri, c'è una simmetria, cioè nelle cose, e saltiamo, saltiamo. Ah, e per finire, la cosa fondamentale è questa. Gli steradianti hanno una caratteristica fondamentale. Quanto sarà un angolo di 360 ⁇ Un angolo di 360 ⁇ solido è esattamente uguale a questo numero qui. Questo numero qui lo dice il conto, non, non, non ci posso fare niente. Bene. Questo numero qui, moltiplicato per quell'unità di misura che sotto ogni lunghezza, vi faccio vedere nella tabella, diviso la lunghezza del, del, della, della piramide, cioè a cosa mi sto riferendo, per esempio, alla lunghezza del lato della piramide, moltiplicato 180 fa sempre pi greco, sempre. Questo vuol dire che tutti i numeri legati a qualsiasi tipo di dimensione di tutte e tre le piramidi, sono sostanzialmente alla fonte, in un universo più complicato, angoli solidi, steradianti. Ovviamente questo non ci interessa di più. E ora, però, dobbiamo fare questo tipo di operazione. Ehm, sì, Io mi sono chiesto una cosa. Ma i pianeti stanno lì dove stanno perché ce l'ha messi qualcuno? Oppure, la loro posizione è uguale a quella del pattern di Hartman e di Kerry. Vedete, questi sono i pianeti, più o meno quelli che abbiamo in giro. Poi ce ne sono un po' di più, un po' di meno, pianetoidi, extrasolari, extraplutonici, ce ne frega niente. C'è un signore che si chiama Titius, se vogliamo dire Titius, che nel Settecento ha sviluppato una formula che mette in relazione a Cazzo, totalmente a cazzo la distanza che i pianeti hanno dal sole in unità astronomiche con la loro posizione 1 2 3 4 5 sesto pianeta sesto pianeta numero 6 quante unità astronomiche hai e c'è una formula la formula di tizius bene la formula di tizius è eh, è riuscita a prevedere poi dei pianeti dove sarebbero stati perché allora non erano stati ancora scoperti. E viene utilizzata oggi dalla NASA per andare a cercare pianeti extrasolari. Sai che lì ci dovrebbero essere perché c'è un algoritmo che te lo dice. Bod e, e Titius, Titius, in realtà, se la sono inventata questa, questa formula, che risuona più o meno come questa qui. A uguale a 0,4 più 0,3 per 2 alla n, dove 0,4 è 0,3, che, ma perché? Per ogni funziona la NASA, la NASA l'ha un po' perfezionata, e vedete, ha fatto una formula un pochino più complicata, con dei nomi un po' più complicati. Eh, eh, L'Ascar, che è un altro tizio, l'ha fatta ancora un pochino più complicata, poi è venuto Nottale. Nottale è un matematico molto importante francese, era uno del direttore del CNRS francese della parte matematica, ha vinto un sacco di premi, Nottale dice che l'universo è un ologramma, eh? tanto per intenderci, Nottale queste costanti qui sono costanti empiriche e Nottale deve usare due valori di K perché eh, con uno solo non riesce a mettere insieme le cose, cioè per i pianeti vicini va bene un valore e per i pianeti lontani ne va bene un altro io ho detto, ma se tutto è un pattern, e il pattern, cioè hai, cioè hai i numeri del pattern, me lo fai calcolare a me come dovrebbe essere. E mi sono rotto le palle a calcolare questa cosa. Ho cominciato a vedere innanzitutto la posizione dei pianeti. Guardate, questi sono i pianeti vicini. Uh, no, i pianeti lontani. Vedete, grosso modo, nel pattern, vedete, ci rientrano, perché questo un po' passa per qui, un po'... Però, vedete, qui è distorto, qui un pochino meglio e qui ci sono i pianeti interni, i pianeti interni fanno ancora più casino, vedete come sono un po' distorti e questo ha una sua ragione, nel pattern non tornano tanto bene perché nel pattern c'è questo aspetto della questione, cioè, questa pallina quando gira in qualche modo eh, così, vedi il pattern si distorce, quindi i pianeti nel passare distorgono un pochino quello che noi chiamiamo il pattern, sarebbe un po' una piegatura dello spazio-tempo, se Einstein direbbe così, una, una stortura che però non è dello spazio-tempo, ma è dello spazio-tempo energia. Eh? Ok, quindi ci dovevamo aspettare delle cose. È chiaro che vedete qui eh, alcuni pianeti tornano con i numeri, altri no. Uh, si fanno degli errori gravi a volte perché certi numeri sono quasi uguali altri numeri proprio non... alcuni pianeti non sono stati neanche scoperti ma sono stati, stati scoperti previsti per esempio scoperti dopo nel 1801 per esempio questo utilizzando proprio questa formula qui eh, guardate torna tutto grosso modo mettendo insomma in qualche modo in relazione la distanza oppure la velocità dei pianeti ehm, tornicchia così si può fare anche con, con i satelliti i satelliti di giove i, i satelliti anche di altri pianeti M vedete qui in questo caso avevo messo il logaritmo ehm, in giorni di circunnavigazione del pianeta però sono riusciti a trovare una, una formula che ti dia una retta, mm, qui lo stesso, vedete i tentativi, insomma, si riesce, ci abbiamo provato anche noi e qui questo signore scopre che sostanzialmente con le formule di Nottale anche gli elettroni rientrano in questo pattern qua, ma mi fai vedere che cosa c'è dietro questo pattern, cioè gli elettroni attorno al nucleo avrebbero lo stesso tipo di geometrizzazione, ma è strano, eh? Bisognava capirci qualcosa. Noi abbiamo provato a capirci qualcosa. Allora, cosa ho fatto io? Ho preso il mio computerino e ho detto: mi fai fare a me il il, il, il, il... i conti. Prendiamo le distanze in unità atomiche, prendiamole e prendiamo i numeri dei pianeti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera. E mi è venuta fuori una legge. Y uguale ad A più B logaritmo naturale di X. Va bene? dove A e B sono due numeri che il computer mi dice guarda, se ci metti questo numero qui e questo numero qui ti viene proprio benino questa è la curva che è venuta fuori ogni tanto c'è qualche scazzamento vedete, questo non è perfetto però è sempre anche un pochino meglio di quella di Lottale se vogliamo e allora ho detto però mi fai usare i logaritmi in base 2 che mi piacciono tanto che sono i logaritmi che sono i logaritmi del, del, del, del frattale. Allora, quello che ho dovuto fare, vedete, alcuni pianeti andavano fuori, Urano, Nettuno, Plutone, non sono proprio perfetti perfetti. Eh? Perché il pattern si modifica. Quindi ho dovuto cambiare il logaritmo in base 2. Quello che ho fatto è la seguente cosa. Questa era la prima cosa. Cambiando il logaritmo in base e il logaritmo in base 2, Lg, è venuto fuori un'altra serie di numeri strani che ti frega. Casino! Ho trasformato questi numeri in altri numeri. Ho fatto diventare la formula di sopra uguale a quella di sotto. Guarda come è diventata. 2 che moltiplica 72,9 per y è uguale a 431,8588 più e, eh, ne però, non ne pero, per 69,150 per logaritmo di x. Sono i numeri del pattern e ho voluto graficare questa, questa, questa cosa arca puttana, e, e, cioè lo vedi che ce ne sono due, una sopra l'altra sai cosa vuol dire? che quella gialla, che era questa di partenza e quella blu, che è quella di arrivo sono uguali lo sai che cosa vuol dire? che a Notale noi gli facciamo un mazzo come un cesto che alla NASA gli facciamo un cesto come un mazzo in parole povere i pianeti sono legati ai numeri del frattale di hartmann e carri stanno lì e solo lì ci possono stare perché questo è un frattale tutto è fatto con lo stesso stampino tutto precisamente senza possibilità di errori